Vai, ci sono. ragazzi. Uno, due, tre, ciac okay. Vai. Vado quando fanno. Vado. Ok, stop, stop, fermo, fermo. Vai. Non no, tu lui, si è messo a ridere <ride> Ma sembra una persona, non sembra un gallo che vuoi no. ah, ah, ah. Non consiglio, girati di ti E la prima ecco. volta ti guarda è che bello Come faccio a suggerirgli così? Ce la fai, ti sento lo stesso E, eh? e non mi ricordo più un cazzo. Perché infatti tu non... <ride> Pulcino! Ja, parla, dai. <ride> <ride> devo stare dai, Jacopo! Che devo Vai avanti, ha detto di andare avanti oh. Dai, Pulcino, ti sei perso Ma siete una donna? Che occhio. Eh. <ride> <ride> e io sono. Eh, eh, eh, che cazzo Va a cercare acqua. Tutto ok, state tranquilli. Non, non è, è molto acqua rassicurante. Acqua. Guarda che in questa foresta non c'è acqua. Tosi, al rapporto. Tosi il gastone ci ha chiamato al rapporto. Tosi il gastone ci chiama. <ride> il fischio. Io Io Continuo, continuo Vai 3, 2, 1 no, Perché rido per ste boiate? Perché Dai, le dici, cazzo eh, vai. Eh. Di solito non rido per quello che dico Dai, cominciamo Ok, siete tutti in inquadratura un po' più in là, Joel Leggermente Più in là dove hai fatto così? Vabbè Vai Dai, un po Vai, vai, cominciamo, vi prego ragazzi, vi prego. Non si vede la faccia di Gio perché c'ha i capelli. Vabbè, comunque. Io te li un Vai, vai. Vado. Vai. Fai il battito delle mani che si incorrita dopo. Aspetta, a me dovevo dire una battuta qui forse. Mm. <ride> no, no mi me ricordo no, me più! Tu bevi gastone? Io? Gastone? No. No. Il mio gatto si chiamava Gastone. Non bevi Guido? Ci bevo qualcosa. Adesso si prende il gioco di me e me riempi. puntati non siamo seri. Tempesta Veramente starei ancora registrando. Lo so, infatti, San non importa, la no. lascia perdere. Vale. Posso girare dalla mia parte così vedo io? No, sì, però lasciala così in sala. <ride> però lasciala così. così. Un attimo amico gay sarebbe allora. Giulia, non è la collezione, signori. Mì, tempo, io pensavo che lo fosse Meglio che facciamo il ladro 3, così la sono etero, ok, e va bene? Giulia? Così, il ci ladro? sono anch'io, e sono un personaggio importante sul ladro 3. Eh, lei oh, è no, guida, so, infatti, io. non è Giulia, è guida. No. Ho eh. è... <ride> <ride> oh, scenduto gli occhi, mi devi rompere il caso. Scusa, è che l'ho visto là così. Ui, ui, dai, Dai, andiamo ancora! Eh, sì, ha miturito bene! Lei non sa chi sono! Passate la vostra parte! Che cazzo mi guardate! Basta, Crettito. però dobbiamo cambiare la cattura! Se no, stessi! E dopo? E dopo? E dopo? No.